Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare insieme a voi delle scatolette che sono veramente semplicissime. È un lavoretto veloce e carino. E diciamo che in questo momento ho deciso di fare dei video un pochino meno impegnativi perché eh, ho visto che, eh, diciamo un po' tutti come me del resto, dopo questo periodo di lockdown in cui siamo stati costretti a stare in casa e eh, quindi ci siamo dedicati un po' di più alle nostre passioni, alle nostre, ai nostri interessi, eh, finalmente visto che c'è un minimo di possibilità di fare qualcosina in più, credo che tutti, come me eh, abbiano voglia di, di un pochino di libertà di, di, di svuotare un pochino la testa e magari di fare altro per cui ho deciso eh, di, eh, di in questo momento diciamo di stoppare con dei video magari troppo impegnativi dove bisogna passare troppo tempo per, per fare questi questi lavori perché immagino che appunto si abbia un po' voglia di, di uscire vedi magari le temperature che cambiano vedi finalmente la possibilità di fare qualcosa di diverso e quindi stavo pensando di fare dei video relativamente più brevi con delle cosine più veloci giusto per stare comunque un pochino in compagnia eh, ma appunto senza, senza passare veramente troppo tempo come, come abbiamo fatto finora perché anche un po' diciamo costretti e, comunque ditemi quello che ditemi quello che ne pensate se la mia idea in questo momento è giusta cioè se siete anche voi della mia idea oppure no e poi vediamo se nei commenti le cose non sono come penso io posso sempre rivedere la cosa se invece siete d'accordo con me magari eh, andiamo verso l'estate con un qualcosa di più con dei video un pochino più leggeri comunque fatemi sapere sono molto molto curiosa e, bon, detto questo vi faccio vedere quello che ho intenzione di, eh, di fare oggi e cioè delle scatolette veramente veramente semplici io ne ho già ne realizzata una, vi farò vedere come farla velocissima allora sono partita dal riferimento di un foglio questo è uno dei miei kit digitali che ho stampato su un foglio A4 a piena pagina quindi siamo a un 29, diciamo che la larghezza deve essere un 30 per eh, l'ho fatto questo 18 cm. allora questo 18 cm vi dico subito che può essere relativo perché in base a quanto fate lungo questa lunga questa dimensione la scatoletta vi darà più o meno alta quindi regolatevi voi io giusto così per riferimento l'ho fatta da 18 adesso cosa vado a fare vado a fare una cosa semplicissima allora Intanto sulla parte corta del mio, del mio foglio, quindi lo giro dall'altra parte, vado a fare un piego a 5 cm sia da una parte che dall'altra. Questa distanza, che quindi io ho fatto 18 per cui è di 8 cm, è quella che vi dicevo che... È relativa sarà l'altezza della nostra scatola quindi a seconda di come la fate la scatola vi verrà più o meno alta tanto voi dovrete sempre tenere 5 centimetri da una parte e 5 centimetri dall'altra per fare il lavoro quindi la parte centrale ve la regolate come volete dopodiché vado a fare un piego a 5 centimetri, e invece di segnare tutti i pieghi a 5 centimetri perché devo praticamente dividere per 5 il mio foglio lo faccio direttamente in questo modo praticamente vado a guardate vado a piegare il mio il mio foglio in questo modo qui finché non arrivo al bordo e pieghiamo l'ultima volta vedete che qua il foglio è rimasto meno di 5 centimetri ma non è un problema ora con la forbice, ah, intanto facciamo anche così, vado a fare, a segnare meglio i due pieghi che abbiamo fatto a 5 cm sul lato lungo, così, ok, e adesso siamo in questa situazione. Quindi cosa faccio? Con una forbice vado a tagliare, un lato tutte le parti così sottostanti fino alla prima piega da 5 centimetri vedete una cosa proprio semplicissima ok abbiamo tagliato ora fatto ciò andiamo semplicemente a formare la nostra scatoletta andando a chiudere la parte più corta che, che ci è avanzata la chiudiamo sotto la prima parte da 5 cm così il lavoro rimane pulito ok in questo modo qui quindi con la vinilica prendiamo direttamente la colla a stick e vado solo ad incollare il la parte centrale quindi l'altezza della mia scatolina quindi vado a chiudere in modo che eh. vado a chiudere perfettamente a filo, così eccoci. Guardate la mia scatola, schiacciamo bene. Ok, ora che abbiamo chiuso il tutto, guardate un po' eh. la parte che abbiamo tagliato e la parte che rimane sul fondo. Quindi, io cosa vado a fare? Non devo fare nient'altro che andare semplicemente a chiudere la mia scatola in questo modo dopodiché possiamo usare sia del biadesivo che della colla io facciamo così metto intanto della colla facciamo che metto della colla così mi rimane più faccio facciamo prima dalla parte prima in questo modo facciamo prima la parte sottostante Così, guardate, metto un po' di colla così al centro. Comincio a chiudere. E chiudiamo anche di qua e adesso vado okay, a premere dall'interno, così rimane il tutto chiuso. Vedete che alla fine è venuto fuori un pentagono perché abbiamo 5 lati. Ora, nella parte sopra invece non dobbiamo fare nient'altro che fare guardate allora qua abbiamo, abbiamo il piego che avevamo fatto a 5 cm dobbiamo semplicemente andare a lavorare un pochino così le nostre punte ok così la nostra scatola già prende forma dopodiché con la nostra propedail cosa facciamo? Allora io ho fatto già una cosa se non ce l'avete potete misurare prendere tranquillamente tutti i riferimenti io sono andata a bloccare vedete che c'è su questo attrezzo c'è questa parte che si che si sposta serve per regolare diciamo, per tenere sempre la stessa distanza nel momento in cui voi andate a, a fare il foro quindi io la metto diciamo qui in modo che mi fuori sempre alla stessa distanza e vado a forare guardate la parte di sopra invece mi tengo sempre come riferimento questa puntina o comunque la potete potete farlo un po' più in basso potete farlo come volete non c'è nessun problema in questo modo vado a bucare tutte e cinque Le punte della mia stella così è un'operazione semplicissima ce ne sono ancora due così l'ultima Ok, possiamo togliere tutto, chiudiamo la colla così non si secca, quindi vedete che ho fatto tutti i miei forellini e adesso non mi resta nient'altro che andare ad inserire un pezzettino di nastro. in questo caso ho deciso di utilizzare del semplice tastrino bianco a questo punto non devo fare nient'altro che inserirlo passandolo in tutti i fori usciamo così nell'ultimo foro in questo modo adesso chiudiamo guardate chiudiamo la nostra scatoletta e andiamo semplicemente a fare il nostro fiocchetto potete usare anche del nastrino più sottile, più piccolino come preferite o anche a contrasto io in questo caso ho utilizzato un semplice nastrino bianco perché mi piaceva di più quindi vedete la nostra scatoletta è pronta, guardate che carina, avete visto che è velocissima da fare, ricordatevi che l'altezza la potete decidere come volete, l'importante sono i 5 cm di chiusura sia sotto che sopra e a questo punto le nostre scatolette sono pronte e se volete le potete ancora abbellire con, con delle decorazioni. Come vi avevo anticipato questo è stato un video velocissimo però penso che sia una cosa veramente carina da fare perché a volte capita di dover confezionare qualcosa e non si sa come fare. Vedete che riuscite a fare una cosa che sembra veramente una scatoletta professionale in un batter d'occhio quindi penso che sarà comunque una cosina che vi verrà utile.